Ciao a tutti, sono Maurizio Perucchi, dal Trans Garden di Genova. Faccio questa registrazione per tutte le clienti di Veronica e di Maria Enzabella per il brand Enzabella Tapping perché abbiamo in progetto di fare un, un webinar dedicato a tutte le persone che hanno dato fiducia a questo brand che sono in cammino per diventare delle specialisti. Il motivo è semplice, io ho diretto quattro franchise di estetica quindi conosco molto bene le tematiche delle mie amiche estetiste e una tematica è quella che, che riguarda il raccogliere ciò che si merita. Spesso non è così. Io conosco estetiste che lavorano da una vita, che hanno speso soldi, energie e tempo per diventare delle professioniste, ma non riescono a avere in cambio ciò che loro ritengono di meritarsi, almeno la tranquillità economica. Non dico diventare ricche, ma una tranquillità economica. Il motivo? Qual è il motivo? Io l'ho studiato a fondo, soprattutto in questi ultimi 5-6 anni, dopo che ho venduto la mia società che si chiamava il PINZERO, mi sono dedicato alla ricerca e ho studiato in maniera molto approfondita un tema che è il personal branding personal branding è una disciplina che tutte le estetiste dovrebbero conoscere perché di fatto ogni estetista a sua insaputa fa personal branding però lo fa inconsciamente e quando le cose si fanno inconsciamente spesso non riescono bene. Invece bisogna imparare a farlo consciamente. Cos'è il personal branding, due parole? È quando impariamo che dobbiamo smettere di venderci e che invece dobbiamo iniziare a farci comprare. Che dobbiamo smettere di fare un errore eh, ricorrente che è quello di proporsi, iperproporsi, e proporsi ancora perché ogni volta che noi facciamo promozione, ogni volta che un estetista fa una promozione in maniera insistente, perde valore. Dobbiamo fare in modo che siano i clienti a percepire il nostro valore e che siano loro a venire da noi, quindi capovolgere la situazione. Vi faccio sempre l'esempio dei ristoranti eh, perché è molto chiaro, molto semplice. Eh, nei ristoranti di qualità non è detto che devono essere un 5 stelle, ma al ristorante qualsiasi, di qualità c'è sempre il pieno, c'è sempre il cover book non hanno bisogno di promuoversi e quando noi eh, ci imbattiamo in questi ristoranti ci rendiamo conto quanto sia difficile prenotare un, un, un venerdì sera, un sabato, una domenica e trovare un tavolino. In quel momento percepiamo tutti che quel ristorante è di qualità e quando percepiamo questo noi abbiamo però più voglia di, di riuscire a prenotare un tavolo. Certe volte lo diciamo agli amici proprio con una sorta di compiacimento sono riuscito a prenotare da... <ride> e quindi eh, la cosa è molto simile anche per voi. È chiaro che voi dovete essere bravi a preparare dei buoni piatti, è chiaro che ci vuole qualità, però ehm, dovete cambiare strategia. Io vedo usare molto male i social, vedo usare eh, una comunicazione sbagliata, eh, vedo promozioni. vedo... Ehm, eh, un modo di diciamo di autocelebrarsi che è un autogol perché se voi vi autocelebrate se vi dite brave da sole non ha valore eh? sono gli altri che dovrebbero darvi valore dovrebbero parlare di voi quindi eh, c'è tanto da fare la prima cosa che vi suggerisco ed è quello che faremo il 18 di gennaio alle ore 18 e di iniziare a vedere la realtà per quello che è. Okay? Dobbiamo imparare a uscire dalle nostre abitudini, a uscire dalla nostra visione del mondo e dobbiamo imparare a comunicare. Ed è per questo che il titolo della serata, della serata sarà eh, I creatori della realtà, perché impareremo a capire che la realtà è solo una nostra interpretazione, la realtà personale non esiste, esiste una realtà che va oltre quello che immaginiamo, Dobbiamo imparare a capire che quello che crediamo è soltanto una, diciamo, un, un focus che noi utilizziamo per credere che il mondo sia fatto in una certa maniera, che credere che il nostro lavoro sia fatto in una certa maniera, eh, che crediamo che i clienti vogliono determinate cose e non altre, crediamo che il prezzo sia importante e determinante, creiamo un sacco di realtà che invece non c'è. Creare la realtà giusta significa eh, capire che la realtà non esiste. Quando ci libereremo di questo, incominceremo a fare un percorso molto interessante. Perché è inutile che io vi spieghi alcune tecniche se prima non vi smonto i, la vostra zona di comfort e la vostra visione, la vostra rappresentazione, quella che è la rappresentazione di ciò che ci circonda. Okay? Quindi, se vi farà piacere, il 18, alle ore 18, non prendetevi impegni, perché staremo insieme con, con Maria, con Veronica le quali vi racconteranno anche delle novità interessanti per quanto riguarda il vostro lavoro, il vostro futuro e la vostra specializzazione, perché ritengo che il taping sia una, una verticalizzazione della vostra specializzazione molto importante da presentare al mercato. Con questo è tutto dal Talent Garden di Genova, spero di vedervi presto, un abbraccio da Maurizio Dellucchi.